Voi dovete scusare, sia per la faccia, visto che sono totalmente struccata. Scusatemi, non è colpa mia. Ciao! Non è colpa mia, ragazzi, scusatemi. A parte la faccia, che va bene. Ciao, ragazzi, ciao a tutti, ciao! Ciao, ciao, ciao, ciao! Sono anche tutta... Veramente, sono in uno stato pietoso. Vi sto chiedendo scusa a dire la verità, perché... Il video doveva essere online praticamente un'ora fa e purtroppo il wifi non mi funziona, tipo, quindi sta andando, cioè dice che tra sei minuti praticamente è caricato, quindi vi prego, aspettate, non andate a letto, aspettate un attimo, c'è il vlog, dovete vedere quel vlog, così capite come mai di tante cose, ecco, ciao Chiara, ciao! aiuto, ciao a tutti, ciao, ciao tra parentesi sono anche strastruccata quindi perdonate la mia faccia, orribile lo so, I know ciao la gattina tifi tifi era qui un secondo fa ora ve lo fatto. vieni aspettate ciao ciao vieni eh, vabbè via Falsa sembra, tanto sta ferma. Ho visto che Michele è terzo in classifica, cioè... Sono felice a dei livelli assurdi, proprio. No, a Rimini non l'ho fatto il vlog, ho iniziato a farlo, praticamente, nella settimana in cui Michele ha girato The Days... Uh, quindi troverete praticamente tutta, tutta la volta, quando siamo andati a Fiugi, insomma, tutto il viaggio, insomma, cose del genere. Quindi lo dovete guardare per forza, proprio. Sì, ma appunto, che palle, però stasera bisogna parlarne per forza perché è nel vlog, quindi lo vedrete. Hai rubato le tic tac al popcorn sul mercato? No, allora vi devo troppo far vedere questo. Allora, voi ora mi, mi prenderete per pazza. Tra parentesi, vi tengo qui, così almeno voi aspettate e guardate il vlog dopo, capito? Allora, io vi devo troppo far vedere una cosa. Io ho la, eh, tipo, questa libreria, no? Tipo, dentro c'è tutte cose normali, quindi tazze, cose del genere, ma l'ultimo piano è proprio personale per le mie cazzate. Ecco, allora, cosa ci troviamo? Ci troviamo le tic tac capocorn che ho comprato assieme a Sofia, e quindi sono lì perché mi, mi, erano molto simpatiche, e poi cosa ci troviamo? Guardate cosa ci troviamo. Le reali gelatine mille gusti più uno di Harry Potter che ho comprato a Londra, sono proprio loro. E ce ne ho due pacchi perché voglio farci una challenge con, una, con un pacchetto, ancora non so con chi, però ve lo farò sapere. Poi abbiamo la cioccorana, aspettate ve la faccio vedere, ho comprato la cioccorana. Io, io sono una malata di Harry Potter, sappiatelo eh, aspettate, guardate vedi, cioccorana. E ho due cioccorane anche, poi ho la bacchetta, la, la bacchetta di Ermione, tipo, no ragazzi, con i The Show potrei, ma i sono Show sono son troppo, son troppo duri per queste bicchette, che cacchio gli fa secondo te i The Show? Non fanno niente, c'ho la bacchetta di Ermione, poi ho i bicchieri di butterbeer, della burro birra, ragazzi, io, io amo troppo queste cose, aspettate, allora vi faccio vedere questa. Io ho speso un botto di euro, non mi ricordo quante. O oh, sterline, quante cacchio ne ho spese per questa roba. Arrivo, eh. Allora, guardate. L ho speso non so quanto. Per avere queste cose: uno e due. Ve le faccio vedere perché veramente. Cioè, meritano, eh. Guardate, eh. Sì, sì, sì, insomma, io vado matta per Harry Potter. Sono. Molto, molto pesante. Ammetto di essere un po' malata sotto questo punto di vista, ma... Da figata. E presto, dopo, dovrò troppo fare qualche video su Harry Potter. Ora devo pensare bene a cosa, No, cade tutto. Ok. Adesso che vi ho fatto vedere queste mie cazzate... Casa mia è piena di queste cazzate, sappiatelo. Guardiamo a che punto è il video. Tre minuti. Aspettate. Vedete? Ancora tre minuti, ragazzi. Stiamo qua ancora. Così almeno voi vi, immediatamente dopo vi collegate direttamente con YouTube e vedete il vlog hm? Intanto adesso leggo i vostri commenti che non li ho letti per un pochino Anche te è matta per Harry Potter, ma quanto è figo Harry Potter No vabbè io vado matta proprio Ci dai uno spoiler? Sì ve lo do uno spoiler Aspetta eh Allora a parte questa che è l'immagine di copertina Che penso... Voglio dire, già tutto quanto. Guardate, che bella immagine di copertina! A parte questo, tipo. Però uso solo le tazze, non ci sono i bicchieri. E ho il vizio, cioè, di bere un'unica volta nella tazza. No, ma voi dite, sai, fra... quindi, Da stamattina 6 tazze. Da stamattina ho fatto questa cosa. Cioè, guardate la quantità di tazze. Ho bisogno di. Sì, vabbè. Vi posso far vedere tutto però ragazzi, sennò poi dopo non mi vedete il vlog. Comunque questa è una parte del vlog che vedrete tra poco, va bene? Sì, Michele, Michele è in tutto il video, ve lo dico, è proprio in tutto il video praticamente, siamo stati assieme tutta la settimana, quindi è tutto Michele praticamente. Però vabbè, io mi diverto un botto con lui, c'è tantissimo proprio. E abbiamo fatto anche una challenge che va lunedì, quindi vedrete anche quello. Allora... Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, leggiamo qualche... Aspetta, quanto manca, quanto manca? Fermi tutti. Ragazzi, due minuti, ma che minuti sono questi? Non sono reali. Vabbè, due minuti, ragazzi, due soli. Un giorno verrà in Sicilia, spero tanto di sì, spero tantissimo. Ciao, Marianna. Che colla per ciglia? Sicuramente la duo, la duo. Vai da Mac, compri quella anche se costa un po' di più, però almeno non ti si staccano di sicuro. Sofisi e fidanzata lo sapevi? Sì, so tutto io, so tutto. Verrai a Lecce, spero, non lo so ragazzi, cioè dovrei, non so, c'è una cosa in ballo molto molto molto bella che non so se, se poi andrà, però se va è una bomba, vi vengo a trovare, vi vengo veramente a trovare. Stavi studiando? Bravissima. Ciao Gaia! Domani vieni a Milano, dai, io, io non ci sono ancora, non ci sono a Milano oggi, cioè oggi, oggi, domani, dopodomani non sono a Milano. Ma no, che, no, non te la puoi perdere assolutamente, anche perché tra un minuto è caricato il video. Aspettate però, aspettate questo, tra un minuto è caricato, serve solo un pochino per l'elaborazione, ma poco, poco. Vieni a Rimini, ma io c'ero pochissimi, pochissimi, pochissime settimane fa. ti piace Verona tantissimo, quanto costa la 2, non me lo ricordo, sui 10, 10 euro forse, non so, sì vi faccio sapere, faccio sapere tutto quanto, fa freddo un po' sì, però io sono a maniche corte tipo, perché sono una matta, semplicemente, puoi salutarmi, ciao Asia, ah, ho già cenato, Si sì, ho mangiato la pizza stasera, al Camut. però, pizza con le verdure, Vieni a Torino? ma In realtà ci sono adesso a Torino, <ride> quindi mi fa molto ridere questa cosa. Ciao, ciao da Gen a Genova, ciao Genova, ciao Giada, ragazzi, un minuto ancora, mamma mia, questo video è, guarda, è una fatica, tu e Potta mi avete portato fortuna, bravissima, grande che non ti ha interrogato, bello quando non ti interrogano, ragazzi. È caricato, adesso c'è l'elaborazione, stiamo assieme anche per l'elaborazione, che dite? O tiro giù la periscope. Elaborazione allo 0%. Fai un incontro, eh, lo spero, ma dove lo devo fare l'incontro? Hai usato il mio metodo grande, il metodo che veramente fa passare il singhiozzo sempre. No, che figa da struccata, cioè guarda che faccia che ho lasciamo perdere, lasciamo sta, <ride> brutte robe proprio, l'elaborazione ragazzi, Dai, mamma mia, è, è un parto sto video, ve vi lo posso dire, cioè è incredibile, voi controllate se, se è caricato, eh? Nel senso, aggiornate il canale, fate quello che volete, andate su youtube, vedete un attimo se c'è, abiti vicino alle gru, Io alle gru, le gru mi piacciono tantissimo, tipo quando posso vado sempre, le adoro, Grazie, ma che amori che siete. Ciao Francesca! Si sì, è, è sempre, colpa, lui, è sempre la colpa sua. Come te lo da Marti è caricato il video, quindi vi dà il video già? Aspettate. No, è impossibile. Si chiama Vlog the Days più pazzi di sempre. No, non lo vedete ancora. Ciao, Fra. Ma non ci credo, ma come, lo fa, come fai a vederlo? Io non lo vedo. Ragazzi, video, vedete? Ragazzi, come fa a da Perché a me non me lo dà? Dov'è il problema? Dove sta il problema? Eh, cioè, non funziona. Tipo, io ho già il link, però non funziona ancora. È in elaborazione. Ah, uh, ragazzi. Facciamo una bella cosa. Eh, aspettate. Allora, provo un attimo a collegarmi con questo di qua, magari si fa prima. Aspettate, aspettate, aspettate. L'iperico per gli che hanno fatto? Non sono giù a Catania, tipo? Ciao Giada! Si vede il video, ragazzi, ma non è possibile, cioè, allora c'è un computer che sta giocando totalmente contro di me. Lo vede anche un'altra ragazza. Vabbè, ma meglio così, cioè, sono contenta se lo vedete. Io non lo vedo, ma va bene così. Oddio davvero, cosa oddio davvero? Di che parlate? Eh no, io non so niente, non vi posso dire nulla. Ah, sta, ah state parlando di Sofia, vabbè, allora ci sta, ci sta. Gli HMET camminano su un filo, bah, bah. Ragazzi, niente, io sto aspettando che carichi, speriamo che lo faccia in fretta e... Appena è caricato ve lo metto sui social. Ok? Facciamo una cosa, ci risentiamo dopo magari, intanto seguitemi sui social che appena è pronto il video ve lo carico, cioè ve lo metto. Ok? Ora scappo che sto a provo a vedere se funziona questo cavolo di video. Ci sentiamo dopo! Ciao!